Oggi camminando nel mio mondo di Minecraft ho incontrato il Jokeman. Il Jokeman praticamente si presenta quando c'è un mistero. Ed eccolo qua il mistero del Jokeman. Che cos'è? Tecnicamente questo è un ascensore. E qua sembra esserci effettivamente qualcosa. Raga, no. Mio Dio. È pericolosissimo tutto ciò. Aiuto. Allora, io non sono capace di saltare, quindi devo stare molto attento. Oh! Raga, avete visto? Stavo per letteralmente saltare sulla TNT. Ma non sto affatto scherzando, raga. Madonna mia, come me Come me la sono gestita, raga! Assurdo! Per fortuna, Madonna, per fortuna, per fortuna che ho fatto tutto quanto bene. Allora, tecnicamente qua mi sembra esserci. Non esserci niente. Temo di avere uno strano presentimento. Siamo stati vi vittima dello scherzo del Jokman, vero? Oh mio dio no, oh mio dio no, perché? Siamo, siamo intrappolati? Ragazzi siamo intrappolati... Perché? Perché io decido di entrare in questi cavolo di, di, di, di, di percorsi palesemente ovviamente maledetti da, dal Jokman? Siamo vittima dello scherzo del Jokman. Questo scherzo ce lo sta facendo lui, il Jokman. L'uomo degli scherzi significa in inglese. E non posso assolutamente scavare, non posso più uscire da questa gabbia... Allora raga guardate io, io tengo premuto no Non scava non scava è, è assurdo tutto ciò Allora dobbiamo solamente aspettare Che qualcosa appaia Ok, ok, ok. Oh mio dio, ok. Allora praticamente il Jogman adesso ci farà venire la caga addosso a tutti quanti. Ok, non preoccupatevi, N non, non, non caschiamo nei suoi scherzi, dobbiamo solamente trovare l'uscita. Il Jogman praticamente potrebbe anche ucciderci. N non lui in persona, ma metterà tipo davanti... Qualcosa Tipo uh, Una creatura strana E noi do dovremmo sconfiggerla Ma non preoccupatevi Lui non ci potrà fare niente Cioè nel senso In realtà si sì, Ci può uccidere la creatura Oh mio dio Oh mio dio Perché l'ho fatto Lo sapevo Lo sapevo Questa è tutta, vita, tutta colpa del Jogman Che ha messo Andy Praticamente questa Andy è una mela uh, Marcia Cattivissima eh, che, che, che, che ci uccide eh, Raga um, Sarà difficilissimo superarla Perché adesso Riesco ad ucciderla Effettivamente Però lei ci manderà Continuamente in per... E risponerà E questo è il vero problema È che risponano queste dannazioni di mostri E io qua non posso correre più velocemente Perché qua i signorini Non me lo fanno fare assolutamente A ci Oh siamo attenti Perché qua Endy potrebbe spawnare da dietro Raga No No no no no no no no no no no no no Uh, ok, perfetto. S siamo fuori per ora. Ok. Uh, allontaniamoci immediatamente da questo posto. Prima che la cecità non ci accechi per sempre. Cosa sto dicendo? Ok. Allora, se vedete il Jokeman, mi raccomando, non cascate nei suoi scherzi. Perché sono pericolosissimi. Ovviamente in questo mondo è pieno di jogmen che continueranno ad uscire e faranno nuovi segreti e ci metteranno davanti a sfide mortali. Io però voglio farle insieme a voi, quindi se voi lo volete ovviamente scrivetemelo nei commenti e io le porterò volentieri.